ragazzi buongiorno bentornati nel mio canale eccomi qua finalmente con un nuovo video dopo molto tempo in cui non ci vedevamo spero che voi abbiate passato una bellissima estate aggiornatemi sotto nei commenti con tutto quello che avete fatto tutte le novità perché sapete che uh, mi piace insomma rimanere in contatto con voi sto cercando di non spoilerare nient'altro perché in realtà il primo video doveva uscire ad ottobre con tutte le novità che avevo preparato per voi quest'estate però per necessità di tempi questo video uscirà prima e quindi cercherò di non spoilerare nulla perché ci saranno uh, tantissime tantissime novità che però uh, vi parlerò tutto appunto a ottobre nel video dedicato e niente iniziamo con il video oggi andiamo ad aprire un bel pacco e niente andiamo prima a scoprire cosa c'è dentro e poi andiamo a realizzare qualcosa ok allora apriamo questo pacco questo pacco arriva direttamente da kinskate.it ci vuole un'arte per aprire i pacchi così eh E voilà all'interno troviamo questo skateboard arriva direttamente da kingskate.it quindi potete trovare sul sito sia questo skateboard che altri tipi di skateboard quello che ho scelto io è in nero ma la particolarità di questo skateboard è che ha i led nelle ruote adesso Ve lo mostro dall'immagine si vede meglio praticamente correndo le ruote si illuminano con tutte le lucine colorate ok allora tornando al nostro skateboard io l'ho scelto nero appunto e con le luci a led esattamente come vi dicevo prima e eh, l'ho scelto in plastica questo perché ho provato eh, più volte eh, ho acquistato più volte degli skateboard con la tavola in legno eh, ma ho notato, vabbè non ho mai preso niente di eh, costoso eh, che magari ha una qualità più alta però ehm, ho notato che eh, quelli in legno mh, dopo un po' di tempo che magari rimangono giù in giardino anche tenendoli comunque al coperto, non sotto la pioggia dopo un po' il legno tende a rovinarsi, a sfaldarsi a impregnarsi di umidità e quindi a rompersi più velocemente e quindi questa volta ho deciso di provarne uno in plastica eh, sperando di risolvere Uh, questo problema, inoltre questo ha una misura compatta non so la differenza tra i vari skate, quindi quelli più piccoli come questo con quelli con la tavola più grande, magari scrivetemelo voi uh, sotto nei commenti uh, comunque questo qui essendo più piccolo secondo me è più pratico ed è più tascabile diciamo così, quindi credo che sia più facile da uh, utilizzare insomma per uh, Uh, uscire di casa, quindi per coprire uh, brevi distanze infilarlo nello zaino o appendere nello zaino senza grosse difficoltà appunto perché occupa poco, poco spazio dunque questo è il prodotto adesso vi lascio giù nell'info box tutti i link, tutte le informazioni a riguardo, io direi innanzitutto di provarlo e poi di creare qualcosa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 ok quindi abbiamo anche provato il prodotto il prodotto funziona molto bene direi che è approvato ricordatevi di usare il casco anche se siete molto bravi perché l'imprevisto è dietro l'angolo la lampada Felix ecco qua Felix ciao amore ma ciao Felix è un po' contrariato perché gli ho modificato la sua cuccia è vero Felix? Ma stiamo facendo il makeover dello studio. Dopo ci sarà uno spaziettino tutto bello anche per te. Non posso spoilerare troppo. Non posso spoilerare troppo che se no gli roviniamo la sorpresa ai nostri amici. Eh? Ciao, amore. Ehi, hey. ciao Felix. Sei venuto a salutare i nostri amici? per il primo video sul canale vuoi fare la star? eh? vuoi che cambiamo nome al canale? scriviamo DIY by Selene Felix eh? non approva? ragazzi cosa dite? cambiamo il banner nel canale scriviamo, mettiamo anche Felix vuoi diventare la mascotte? oppure possiamo mettere anche il suo faccino che dite ragazzi, cambiamo la copertina del canale, mettiamo anche Felix come mascotte? Stavo dicendo, ricordatevi di usare il caschetto anche se siete molto bravi perché l'imprevisto è dietro l'angolo e potrebbe veramente salvarvi la vita quindi non scherzate e usate tutte le protezioni a riguardo, eh, caschetto in primis ma anche le altre e niente, direi che questo prodotto è approvato, vi ricordo di guardare giù nell'info box eh, tutti i link e andiamo adesso a uh, personalizzarlo un pochino con un piccolo uh, DIY molto molto veloce comincio andando a rimuovere questo adesivo, rimuovo quel che riesco prima a mano A questo punto è rimasta soltanto la colla ma eh, a noi non interessa perché comunque andremo a ricoprirla. Dunque a questo punto utilizzerò questo, eh, questa parte dello skateboard, appunto il cerchio dove abbiamo tolto l'adesivo e andrò a realizzare un, un nuovo adesivo in modo da eh, personalizzare eh, lo skateboard. Quindi prendo un foglietto di carta e eh, una matita che andrò a utilizzare per realizzare una sorta di stencil. andando a colorarci sopra eh, uscirà l'impronta con la grandezza del cerchio che sarà poi quella che utilizzerò per realizzare il mio adesivo vado a ritagliare il cerchio e qui vado a realizzare un disegno che mi vada ad identificare io voglio disegnare l'iniziale del mio nome come sempre se non siete capaci Andate a ricalcarlo dal telefono, dal tablet. Quello che voglio fare adesso è uh, aggiungerci dei glitter. Dunque prendo la mia colla vinile, che è un pennello molto fino, e vado a passarla tutta sullo sfondo della lettera. E ora vado a versare i glitter però prima ho recuperato il coperchio di un vasetto di vetro per evitare che i glitter vadano ovunque e a questo punto li verso sopra la colla lo riempio proprio tantissimo in modo da ricoprirlo completamente e lascio asciugare qualche minuto sbatto allora direi di passare una seconda mano di con glitter in modo da riempire bene tutti gli spazi lasciamolo lì e tra poco continuiamo ok molto bene continuiamo quindi andiamo di nuovo a rimuovere tutti i brillantini Non mi resta di aspettare ancora che si asciughi l'acrilico e poi al prossimo ed ultimo passaggio. Io utilizzerò questo metodo per incollarlo nel mio skateboard ma ovviamente i metodi sono tanti come per esempio utilizzare la colla vinilica sia sopra che sotto, la resina oppure la colla a caldo, insomma scegliete il metodo che preferite. E a questo punto vado a personalizzare il mio skateboard lo vado ad inserire esattamente al centro dove c'era l'adesivo in precedenza e voilà questo è il risultato finale andiamo a vederlo meglio molto bene, eccomi qui con il risultato finito questo è il mio skateboard personalizzato con la mia iniziale, tutta glitterata, super luminosa io ho scelto questo soggetto ma ovviamente potete scegliere quello che preferite e anche il metodo per incollarlo insomma eh, utilizzate quello che secondo voi um, è più giusto per uh, l'utilizzo che fate dello skate e niente, con questo è tutto io vi ricordo di andare a visitare kinskate.it per andare a vedere tutti i loro prodotti trovate tutto giù nell'info box, link compreso e noi ci vediamo tra pochissimo con tanti nuovi video. Ciao!